Ciao ragazzi, allora di nuovo insieme oggi vado a rispondere a una delle tantissime domande e richieste che mi sono fortunatamente arrivate dopo il mio appello eh, per delineare un po' le mie nuove lezioni del 2022 parto con Salvatore e mi scrive vediamo se sono tecnologico oggi e uso questa funzione qui allora me l'ero appuntata ciao io. vedo nei tuoi video la semplicità con cui identifichi gli accordi sul fondo della tastiera diciamo dopo il dodicesimo tasto ovviamente mi rendo conto che bisogna avere ben saldi principi lo studio dell'armonia e la pronta visualizzazione delle note sulla tastiera sarebbe importante che tu sintetizzassi partendo dagli accordi più semplici le posizioni che usi più comunemente e ad esempio partendo da maggiori, minori, settimi, sesti arrivare a quelli più complessi tenendo come tonica la nota più grave perché se inizi eh, a, rivolta, a fare rivolti da subito si perde il filo Salvatore allora eh, vediamo se ri ritorno io ok allora devo partire a Salvatore perché eh, colgo al volo questa richiesta per effettivamente eh, fare una Doverosa eh, precisazione, una doverosa constatazione. Che è vero, io le lezioni del 2021 sono state effettivamente anche risfogliandole e riguardandole, anche eh, per capire cosa posso migliorare, eh, un po' indirizzate, un po' tanto, <ride> e comunque a chi ha già eh, una certa conoscenza armonica, eh, quindi di teoria musicale, e anche un certo, diciamo, parlare di livelli a me non piace mai, una certa, diciamo, esperienza sullo strumento. E ho effettivamente un po' tralasciato, forse volendo anche, eh, chi invece si avvicina a, eh, al basso, o comunque, ripeto, alla teoria, all'armonia musicale, eh, che ci si è avvicinato insomma da poco, chi eh, sta iniziando. Questo per un motivo molto semplice innanzitutto è una responsabilità molto grande insegnare eh, qualcosa a chi inizia, e è una responsabilità che io preferisco sempre prendermi quando ho eh, l'occasione di avere eh, la persona, un eh, il ragazzo, il bambino, l'adulto in questione davanti con cui posso avere un rapporto proprio, eh, diciamo, fisico, di, personale, diretto, insomma. Eh, prendermi una responsabilità del genere con delle lezioni che poi, eh, diciamo che, di regola durano un quarto d'ora al massimo, perché altrimenti i video diventano troppo grossi, troppo noiosi. Ecco, eh, non è semplice. E, oltretutto c'è tantissimo materiale online dedicato proprio a chi inizia con lo strumento per questo non ho mai nemmeno scritto nessun libro a riguardo nessun corso, nessun manuale perché trovo che in giro ci sia tanto materiale eh, però vedo anche che le richieste, nonostante questo, sono, iniziano a essere numerose per cui eh, mi riallaccio al discorso iniziale volevo prendere, cogliere al volo questa richiesta di Salvatore eh, per eh, intanto dare dei decenni di teoria eh, per farvi vedere come mi approccio agli accordi proprio più semplici eh, per poi magari fare una serie, eh, quindi diciamo una playlist proprio dedicata a... a eh, a chi si avvicina allo strumento o proprio a chi magari lo suona già da tanto, però vuole capire meglio quello che fa, quindi capire eh, almeno un po' di basi di teoria, eccetera. Allora, partiamo dal semplice, appunto, e andiamo a vedere eh, la scala più importante del mondo, quella che a me piace anche meno. <ride> allora, rimetto un attimo la condivisione. Allora, vediamo se funziona. Allora, domanda era questa. Allora, la scala di Do, vedete? Do, re, mi, fa, Sol, si, do. Eh, queste sono le sigle in inglese che oggi sono, hanno raggiunto un po' come il, il virus, il covid, la variante Omicron ha allora, raggiunto quasi la totalità dei casi. Anche le lettere hanno ormai ucciso... Le famose do, re, mi, fa, sol la, si, do che invece per chi non lo sapesse sono state proprio inventate con questi nomi allora, certo guido da rezzo però vabbè, questa non è una lezione di storia e musica allora, il do eh, è la prima nota quindi si chiama tonica e la seconda è re, la terza e così via allora, per formare il primo accordo quello in forma proprio più semplice in assoluto, la triade maggiore si prende la prima, la terza, la quinta di ogni scala. Quindi in questo caso sarà DO, MI, SOL. E io ho la mia triade maggiore di DO. Quindi quella qui, DO, MI, SOL. Questo principio ovviamente vale per tutte le scale. Quindi se io ora scrivo la scala di eh, FA, anzi di SOL, scala maggiore di sol avrò il sol il la il si do Re, mi e fa diesis vado a prendere la prima, la terza, la quinta di questa scala vediamo se ho capito come fare la freccettina beh, nera, ma va bene qua eh, prendo la prima quindi Sol, A terza, Si e Re quindi avrò Sol, Si e Re fermiamoci a questi due triadi triade maggiore di Do e triade maggiore di Sol allora, andiamo, torniamo a me stesso ecco eh, qui, ok sono io, sì allora eh, prima cosa, come ha giustamente so eh, detto proprio anche Salvatore è fondamentale la conoscenza delle note sulla tastiera per questo io consiglio sempre eh, di studiare eh, prima di, anche prima appunto di suonare gli accordi mm. di studiare le triadi come tutte le altre cose, scale, le, eh, eccetera, accordi, arpeggi a più voci Ma prendiamo la triade di Do Ok? Io avrò Do, Mi e Sol. Le posso suonare qui, ma come sapete il nostro strumento, a differenza di pianoforte dove Do, Mi, Sol su una certa ottava, quindi su un certo punto della tastiera e pianoforte, Do, Mi, Sol ho un solo modo per suonarle. Quindi Do, Mi, Sol una nota, poi salto un tasto, poi la, la nota, salto un tasto e un'altra nota. Su questo strumento invece è possibile suonare le stesse note in diverse parti della tastiera. Quindi io do, mi e sol, posso farle qui, posso farle qui, posso farle così, così, eccetera eccetera quindi questo è il primo consiglio studiarle eh, anche proprio senza niente sotto senza basi senza metronomo studiare queste note su tutta la tastiera quindi anche poi eh, ovviamente se io eh, continuo con queste tre note eh, per altezza diciamo vado all'ottava sopra e avrò il do all'ottava sopra il mi all'ottava sopra il sol all'ottava sopra poi di nuovo do fino a che la mia tastiera me lo permette quindi posso partire dal mi a vuoto ad esempio che è la prima nota che ho disponibile povero sol, do e così via e suono su tutta la tastiera l'ordine delle note ad esempio eccetera eccetera quella di sol abbiamo detto sol si e re stesso discorso posso suonare qui posso suonare così Posso suonare così, posso suonare qui. Eh, quindi, questo mi faciliterà la memorizzazione. Faciliterà, detto bene, facil mi renderà più semplice la memorizzazione di tutte le note sulla tastiera. Quindi, io saprò che. Eh, appunto una triade maggiore la posso fare in questo modo, ma anche in questo, ma anche in questo, eccetera eccetera. Quindi prendo il mio sol e mi esploro tutta la tastiera. E ho già fatto comunque delle lezioni, se scorrete un po' proprio sullo studio delle triade, degli arpeggi, eh, su tutta la tastiera, quindi con le varie diteggiature, varie posizioni passiamo un attimo agli accordi quindi l'accordo nella sua forma più semplice in assoluto quindi la triade addirittura io, eh, a gusto mio personale anche perché io suonando quasi esclusivamente basso a quattro corde devo fare molto spesso delle scelte delle note perché se, se ad esempio un accordo volessi suonare quattro note per esempio, do, si, sol e mettiamoci il si, e do, mi, scusate, sol e si, mi toccherebbe fare una cosa del genere. Oppure questo. spesso, quasi sempre, è impossibile suonare, eh, è anche un po' inutile suonare quattro note sul basso per gli accordi. Altra considerazione, eh, lasciamo perdere settime, seste, ma lasciamo perdere anche la quinta, perché io negli accordi, a meno che non sia una nota caratteristica, quindi una quinta aumentata, diminuita, non la suono quasi mai, eh, faccio sentire la tonica e la terza però c'è un altro discorso da dire se io lo suono do e mi su questa ottava sull'ottava bassa viene fuori questo suono qui che è un po è eh, come suonare due note molto vicine al pianoforte nella parte bassa diciamo dove le note sono più gravi eh, non hanno un bel suono e eh, non soprattutto quando si suona insieme agli altri non, non escano bene ecco. quindi preferisco sempre suonare ad esempio la tonica qui e invece della terza maggiore su questa ottava la suono all'ottava sopra terza maggiore si chiamerebbe decima a questo punto però è la stessa nota mi però un'ottava sopra quindi io avrò questo come è più definito come è più eh, musicale anche lasciamo stare anche rivolti eccetera do maggiore è una sua forma più semplice se volessi suonare anche la quinta a questo punto verrebbe questo però per molti aspetti eh, suonare la quinta e ripeto a meno che non sia una nota caratteristica non conviene sul basso oppure si toglie la tonica si suona però ci arriveremo proprio avanti eh, quindi una volta che io ho capito questo basta che mi sposto su la... un'altra tonica ad esempio sol vado sul sol quindi lo prendo qui e faccio la stessa cosa quindi avrò sol e si invece di suonarle così suonerò il sol al basso e il si all'ottava sopra, quindi la decima, anche qui, vedete che è terzo tasto con, con il dito indice e con il dito anulare o mignolo, suono il quarto tasto della corda di Re, Sol. Di Do invece col dito indice suono Do sull'ottavo tasto e col mignolo della corda di G altro discorso invece è quando faccio gli accordi diciamo eh, chiusi chiamiamoli così quindi quando voglio suonare le note sulla stessa ottava allora vado sull'ottava alta come dicevi dal dodicesimo tasto in poi dove invece anche suonando eh, appunto sulla stessa ottava quindi non più tonica decima ma proprio tonica terza ma essendo più alto, quindi come se sul pianoforte mi fossi spostato più a destra, diciamo così, volgarmente, suonano bene qui, quel punto siamo su frequenze più alte, eccetera. Quindi anche qui, una volta che ho capito la diteggiatura per la, la triade maggiore, ripeto, la quinta è facoltativa, posso anche raddoppiare l'ottava, anzi cosa faccio molto spesso, quindi non faccio altro che suonare un altro do con il minimo, se voglio fare re, sposto la stessa identica eh, diteggiatura partendo da ne, quindi questo, eh, sì, quindi io eh, Ora ho parlato di triadi minori, di triadi maggiori eh, però questo vale un po' per tutti gli accordi ovvero eh, tutto quello che mi basta sapere a me personalmente per quanto io uso gli accordi sul basso è eh, due o tre posizioni per ogni tipo di accordo quindi eh, maggiore il minore maggiore e minore accordo di settima accordo minore settima faccio sempre la stessa cosa quindi chiamiamolo eh, accordo eh, aperto qui e chiuso qui per comodità sono le stesse note però col principio che ho detto prima eh, Altro discorso sono i voicing e i rivolti, però giustamente ci dovremmo arrivare con calma. Quindi, l'importante eh, è conoscere le triade partendo da quelle maggiori, eh, su tutta la tastiera, questo è fondamentale. Eh, il nostro cervello deve iniziare subito non a basarsi su del, degli schemi, dei colori, quello che vi pare, ma sulla conoscenza delle note, degli intervalli quindi la serie di maggiore devo essere in grado di farla in tutti i modi possibili questo mi darà una libertà poi di eh, esecuzione di qualsiasi cosa molto più eh, vasta, una libertà assoluta piuttosto che eh, rimanere fermo a una sola diteggiatura e quindi non poter esplorare tutta la tastiera come voglio questo mi facilita anche poi quando eh, invece devo pensare a due o tre note alla volta nel caso degli accordi eh, non sto a pensare ogni volta che sol maggiore è composto da solsi re eccetera ma avrò già delle viteggiature pronte per ogni accordo appunto Ragazzi vi fermo qui sono lunghissimo allora ci saranno dei seguiti, farò una playlist a parte, quindi se avete comunque altre richieste, dubbi eh, o non avete capito qualcosa, comunque scaricate sempre il PDF allegato, dove almeno eh, tenete un po' meglio il filo del discorso sotto mano. Eh, comunque per qualsiasi cosa basta un commento, un, una mail, un messaggio, una telefonata, una visita a casa, è <ride> quello che vi pare. Eh, spero di essere stato più semplice e più chiaro possibile, altrimenti vi chiedo scusa e ci vediamo al prossimo video.